Per creare delle nuove categorie di prodotto, bisogna andare in categorie del prodotto e cliccare su nuovo. Aggiungiamo una nuova categoria, frutta secca, diamo un alias, frutta trattina secca. Volendo possiamo dare un'immagine alla categoria, oppure semplicemente ci fermiamo qui. Questa categoria può essere anche come livello principale, oppure può essere figlia, di una delle categorie già esistenti in questo caso vogliamo che sia a livello principale salviamo e chiudiamo ed ecco qui la nostra categoria ricordiamoci di pubblicarlo e vediamo che per ora non ha alcun prodotto al suo interno creiamo la nostra seconda categoria che chiamiamo esotico salviamo e chiudiamo e cliccando qui la pubblichiamo ora andiamo nei nostri prodotti e qui o creiamo un nuovo prodotto e lo inseriamo all'interno delle nuove categorie oppure se abbiamo già creato dei prodotti come ad esempio noci lo cerchiamo qui entriamo all'interno del prodotto noci e cambiamo la categoria dunque cancelliamo frutta e mettiamo frutta secca salviamo e chiudiamo ora voglio inserire ananas eccolo qui voglio inserirlo sia all'interno di frutta che all'interno di esotico quindi qua posso scegliere diverse categorie all'interno delle quali inserire il nostro prodotto salva e chiudi Benissimo, ora abbiamo diversi prodotti all'interno di diverse categorie. Dal lato sito però non abbiamo ancora inserito le nuove categorie, ma abbiamo soltanto quelle già esistenti. Per fare questo devo creare dei nuovi menu collegati a quella categoria. A questo punto vado in Menu, Main Menu, e qui vediamo che abbiamo i nostri menu collegati a una singola categoria, quindi frutta a frutta, verdura a verdura e così via. A questo punto io posso cliccare su nuovo e quindi creare una nuova voce di menu da settare oppure posso duplicare una voce di menu. Ad esempio entrando nella voce di menu che mi interessa, cambiando il nome... E ricordandosi di salvare come copia. Questo mi permette di copiare le impostazioni predefinite già date a questo menu e crearne un altro simile. A questo punto dobbiamo cambiare innanzitutto la nostra categoria quindi il nuovo menu frutta secca andrà a riprendere i prodotti di frutta secca e ci dobbiamo ricordare di pubblicarlo ora posso salvare e andando al lato sito e aggiornando ecco che abbiamo un nuovo menu frutta secca subito dopo frutta se voglio spostare questo menu alla fine qua chiudo dal lato amministratore e semplicemente prendo frutta secca e lo sposto dopo box frutta aggiorno dal lato sito ed ecco che frutta secca è stato spostato alla fine. Entriamo ed ecco il nostro prodotto inserito in frutta secca. Frutta secca per ora io lo lascio subito dopo frutta. Entro in frutta secca e adesso voglio creare un nuovo menu chiamato esotico. Cambio l'alias. Gli dico di puntare ad esotico e salvo come copia. Lui in automatico me lo mette sospeso, io lo pubblico e faccio salva e chiudi. Aggiorno dal lato sito ed ecco la nostra nuova categoria esotico messo qui. Allo stesso modo se vogliamo spostarlo, basta prenderlo e spostarlo dove vogliamo. Vediamo cosa contiene esotico. L'ananas ma come abbiamo detto l'ananas l'abbiamo lasciato anche in frutta. Andiamo a controllare ed è proprio così.